Maria, benvenuti Ciao, a questo incontro con Anna Maria Montinaro, innanzitutto come stai? Bene, grazie, tu? Io anche, devo dire che come ti dicevo in questi giorni è un periodo molto intenso, molto di, di, di, di cose, di pensieri, di azioni, di innovazione, stiamo cercando di capire come attraversare questa fase così difficile per tutti, ma cercando di rinnovarci, di essere migliori, diciamo. E quindi è anche intellettualmente molto stimolante. E, Beh, e tu una sei una cosa di riflessione questa, insomma, bisogna sì. trarne tutti i vantaggi, tutte le opportunità che questa ci regala. Ma infatti in questa nostra conversazione penso che lo faremo. Per chi non lo dovesse sapere, molti di quelli che ci ascoltano mm -hmm. io immagino siano anche amici dei presidi, lo sanno, ma insomma, Ania Maria Montinaro è la presidente dell'associazione Presidi del Libro, Adesso, tra pochi secondi, ne parleremo, capiremo cos'è. Uh, è la presidente da ah, quanto tempo, Anna Maria? Da un bel po' ormai da eh. 4 anni! Ecco. Eh, non fare la faccia così, diciamo. No. Eh, eh, eh, ecco. Perché, come vedete, poi Anna Maria è una persona sorridente e appassionata, quindi lo fa con molta, con molta energia. e mh, Vive a Martina Franca, giusto? È la tua città! Una città meravigliosa che. Consiglio a tutti, se per caso non avessero visto, di andarci, anche perché non è solo una città meravigliosa dal punto di vista architettonico degli spazi, ma anche ha dei prodotti, io ricordo di una volta, Alessio, una descrizione quasi poetica del capocollo. Certo, bisogna venire per trovarlo. quindi invito tutti a, venire a, a venirci a trovare Martina Franca. Io no, sono particolarmente un fan di eh. Martina Franca perché sono dei pochi baresi che a cui non piace il pesce, e quindi Partida Franca è il paradiso della carne, giusto? certo, come tutta la Valle d'Itria, peraltro. Come tutta la Valle d'Itria, ricordiamo, è anche la, la sede della Fondazione Paolo Grassi, che è una delle... Sedi più, più, più importanti, dei luoghi più importanti dove si è fatto teatro, si fa il festival, no? Non so quest'anno il festival, festival se si, fa, si può fare… E chiaramente siamo tutti in una situazione un po' sospesa, stiamo cercando tutti degli strumenti, delle situazioni alternative, perché chiaramente ci sono delle restrizioni, per cui come fai a garantire la presenza del pubblico come se niente fosse, dovendo rispettare le distanze, il distanziamento sociale, quindi è molto complicato. Siamo, siamo tutti alle prese con un nuovo sistema per immaginare quelli che sono gli eventi che ci caratterizzano. È un gran peccato, però ce la faremo. Magari Ma appunto, possiamo Ma imparare qualcosa di nuovo. Dimmi. Bene, allora diciamo subito che in un'associazione come quella dei Presidi, che ha molte persone che lavorano anche con i libri, perché si tratta di eh, gruppi di lettori. Anna Maria è un po' un'anomalia un perché Anna Maria è un'imprenditrice Maria ha una farmacia col marito in cui in questi giorni mi ha detto che è stato un lavoro molto faticoso, tra l'altro perché ci sono una serie di problemi credo ben noti a tutti tra cui le mascherine, No, insomma non è stato un periodo facile anche, anche, da, anche lavorando non è stato e non è ancora non è finito perché ogni giorno poi ce n'è una nuova vabbè ecco, però Anna Maria appunto come dirà sempre, dico però, ma non è un però, è e ha avuto sempre una passione per i libri e la lettura. Ha cominciato lavorando appunto nel presidio del libro e poi piano piano nel tempo ha preso sempre più ad occuparsi a, de, di questa associazione. La cominciamo con dire una cosa semplice perché non tutti lo sanno. Eh, Cos'è un presidio, Anna Maria? Cos'è un presidio del libro? È un gruppo di lettura, fondamentalmente è un gruppo di lettura, informale, quindi non ci sono delle regole per, poterci, per poter partecipare al gruppo di lettura, però sono tanti gruppi di lettura sparsi su tutto il territorio pugliese, ormai anche al di fuori dei confini regionali, che sono gente accomunata dalla passione appunto della lettura e cerca di fare quasi proselitismo, cioè di diffondere, di promuovere questa passione attraverso vari strumenti. Ma tu ne sei l'inventore Dobbiamo, a no, te, no, l'intuizione di aver inventato così il libro, quindi ormai adesso, abbiamo 18 anni. Eh, abbiamo 18 anni perché l'idea nacque nel 2001, ma eh, è cominciata nel 2002. La cosa divertente è che molti dicono, ancora forse adesso non più, ma un tempo dicevano ma forse presidi del libro, eh, presidi del libro, scusa, eh. perché era molto scolastica. In realtà è presidi, perché la cosa nasce dai presidi del gusto? Eh, l'idea venne perché, mentre come dire, pensavo alla cosa, poi nacque abbastanza casualmente adesso un'intervista a Repubblica, scrissero una serie di mail in questa intervista dicevo cosa bisogna fare se non ci sono librerie o biblioteche, e ho dissi, va, forse bisogna stimolarle come i presidi del gusto, lavorando sulla domanda, cioè in ogni città, anche la più piccola, dove non c'è una libreria, ci sono lettori forti, eh, che possono unendosi e appunto leggendo libri, ehm, eh, stimolare la lettura, eh, stimolare anche la costituzione di un'offerta, cioè librerie e, e biblioteche. Eh, da qui la, la, la parola presidi del libro che poi ha funzionato. Ma eh, diciamo subito una cosa, i presidi hanno una caratteristica di una forte ambientazione geografica, i presidi del libro sono pugliesi, anche se, dici qualcosa anche su questo, cioè quanti sono in Puglia e come sono dislocati, ma anche se ci sono anche fuori della Puglia no? alcuni presidi. Sì, i presidi sono nati in Puglia, quindi abbiamo questa paternità e siamo orgogliosi di averla. Nella, in realtà poi si è diffuso immediatamente su tutto il territorio nazionale e ne abbiamo tantissimi, ne abbiamo al momento una quarantina attivi, ma nel tempo eh, cambia. Ma perché? Perché noi fondamentalmente lavoriamo qui in Puglia, grazie al contributo della Regione Puglia, cioè siamo una cosiddetta partecipata, cioè dire la Regione è socia dell'associazione, cosa che non avviene invece fuori dai confini regionali. Quindi tutte le, le, costantemente riceviamo richieste di costituzione di un nuovo presidio ed è un attestato di merito perché non, non, dovendo, non chiedendolo solo per accedere a un contributo significa che quello che facciamo evidentemente la nostra causa è sposata anche fuori dalla Puglia, quindi questo ci riempie d'orgoglio. Ma perché in Puglia? In Puglia ce ne sono 70, tanto per cominciare, nonostante la Puglia sia una delle regioni con il più, ba il più basso indice di consumi culturali e di lettura in generale. Eh, però se ne sono costituiti 70 fino a questo momento, anzi forse anche di più qualcuno, perché ovviamente nell'arco di 18 anni la passione Considera che siamo tutti volontari, tutti i responsabili del presidio lo fanno, que fanno questo solo per passione, esclusivamente per passione. Quindi nell'arco del tempo è ovviamente fisiologico che qualcuno venga a meno e se ne aprano di nuovi. E questo porta l'infa vitale all'associazione. Qual è la caratteristica dei presidi? Oltre a essere gruppi di lettura, nel tempo sono diventati, a parte che sono stati innovatori e attivatori proprio di un processo, ma nel tempo sono diventati talmente importanti da costituire il punto di riferimento anche per gli enti locali, nei singoli territori. Sono gli interlocutori privilegiati per quanto riguarda appunto, la promozione della lettura sul territorio. È un lavoro faticosissimo. Molto spesso eh, ci viene obiettato che non si sente parlare troppo di presidi, Ma perché noi facciamo questo lavoro 365 giorni l'anno, è quasi sotterraneo, è costante. Per cui, a parte i grandi eventi che ci sono, che caratterizzano l'associazione, ma il lavoro che fa un presidio nel proprio territorio è proprio quello di presidiare e di creare una rete di collaborazioni con tutti i soggetti presenti sul territorio, che possono essere, essere l'ente locale, può essere la scuola, può essere l'università del tempo libero, possono le scuole di ogni ordine e grado, peraltro, possono essere altre associazioni, anche di diversa natura associazioni di musica, per esempio tu citavi Martina Franca, quindi Martina Franca lavora e collabora tantissimo con la Fondazione Paolo Grassi che si occupa non di lettura, ma di, di musica. E' è, è la capacità che ha il, ogni singolo presidio di creare collaborazioni e sinergie, di attivare questi processi. Un percorso questo anche che quello... Ci, che arriviamo, da... ci arriviamo tra un minuto a questo, sì. perché questo è un punto molto importante. Volevo prima... Dire, tu hai giustamente menzionato la regione Puglia che è stata fondamentale perché quando, già alla nascita, perché quando noi abbiamo eh, lanciato l'idea, mi ricordo all'epoca era presidente della regione Fitto. Fitto scrisse un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale della Puglia di Bari, eh, dicendo: Io vi sostengo, io ero molto in dubbio che diceva oh, ma questi politici poi dicono poi non fanno Io non lo conoscevo l'andai a trovare e lui dice no no io vi aiuto perché mi sembra una bellissima idea e la regione è intervenuta a un certo punto tu l'hai detto anche nell'associazione noi siamo stati appoggiati dalla regione quando c'era Fitto appoggiati alla regione quando c'era Vendola e appoggiati adesso con Emiliano e con Loredana Capone in particolare che diciamo è l'assessore alla cultura e al turismo e che diciamo, è entrata nel, nella nostra associazione, c'è una persona dell'associazione mi fa piacere citare anche nel nostro consiglio direttivo, no? Luigi De Luca, sì. Luigi Gigi De Luca, che è diciamo, una persona che di libri ne sa, ne conosce perché è molto attivo da anni, eh, all'inizio dei presidi ci sono stati anche degli editori, lo voglio dire perché se sembra che è solo la terza, c'è un gruppo di editori pugliesi che ha partecipato a Adda, Gino Dato, Koga, eh, adesso Beza. non mi ricordo tutto Besa eh, Besa sì. esattamente Beza. Cacucci eh, diciamo un gruppo di editori che l'ha sostenuto e poi ci sono state tante generazioni ormai che sono, eh, che si sono eh, alternate nel, nel lavoro dei presidi anche perché come dici tu è un lavoro volontario quindi in certi momenti io ho più tempo altri si ha meno tempo hai detto una cosa molto importante cioè ehm, le collaborazioni che svolgono i presidi però prima di arrivare a questo vorrei dirti vorrei chiedere di dire a chi non lo sapesse dei progetti tematici perché il cuore dell'associazione il modo di lavorare l'associazione è che ciascuno di questi gruppi presenta all'associazione madre diciamo che ha sede a bari a Sant'eresa teresa i maschi ogni anno un progetto di lettura ci vuoi dire come funziona allora, tu hai citato anche Santa Teresa dei Maschi, per cui io devo ovviamente ringraziare la città metropolitana di Bari, appunto che ci mette il sindaco De Caro, che ci mette a disposizione la sede all'interno della biblioteca dei Gemmis. Eh, come lavorano, appunto? I presidi ogni anno presentano un progetto tematico, cioè presentano un progetto su cui intendono lavorare l'anno successivo. Eh, nella richiesta che noi facciamo riguardo il progetto tematico chiediamo delle cose ben precise, a parte il tema che dovrebbe collegare, che, che collega tutte le iniziative di ogni singolo presidio eh, durante tutto l'anno, chiediamo appunto anche la, le collaborazioni che nel tempo sono state e si sono costruite o che magari all'improvviso per quel progetto specifico nascono e, e poi appunto costituiscono terreno fertile, creano il terreno fertile per ulteriori progetti, anche la capacità di autofinanziamento, per esempio, perché è vero che noi, la, noi lavoriamo grazie al contributo della regione, però tutto quello che noi facciamo, appunto, 365 giorni l'anno, non sarebbe possibile se non ci fossero altre forme di sostegno, di sostegno economico, questi contributi economici non avvengono, eh, molto spesso avvengono mh, per così dire in natura, cioè la messa a disposizione di spazi, di locali, di ambienti, di, di service mh, banalmente per poter fare le presentazioni, oppure addirittura ci sono per esempio degli imprenditori illuminati che mettono a disposizione le proprie eh, strutture ricettive, quindi si crea, si è creato nel tempo grazie al lavoro, cioè quello che oggi io voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno preceduta in questo, in questo ruolo, grazie al lavoro di, di tutti quelli che mi hanno preceduta e, e anche citarla, di Gilda Melfi, coordinatrice dell'associazione per 14 anni, insomma eh, si è fatto un bel lavoro capillare sul territorio, tanto che oggi Giuseppe ci chiamano, per esempio una delle, delle mh, collaborazioni che ci hanno chiesto ultimamente, proprio negli ultimi giorni, viene da, dalle ASL, di Foggia e di Lecce, in particolare il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, per quanto riguarda la prevenzione del gioco d'azzardo. Quindi chiede la collaborazione e il partenariato dell'Associazione Presidi e Libro, riconoscendo appunto un ruolo fondamentale in questo campo. Quindi e, eh, tu hai citato Gilda Melfi, e ne sono molto contento. Gilda è una persona a cui anch'io sono legato come te. Da un grande affetto, Gilda lavorava in casa editrice quando a un certo punto è uscita e si è pensionata, ha cominciato con me a girare la Puglia, siamo venuti anche a Martina Franca, siamo andati in giro proprio per incontrare questi gruppi e con l'occasione cito anche Ines Pierucci che è stata per un periodo, anche la nostra coordinatrice oggi è assessore al Comune di Bari, quindi è stata una buona scuola evidentemente anche per lei, um, però torniamo un attimo ai progetti tematici perché c'è un aspetto che ti vorrei chiedere di sottolineare. Sì. I progetti tematici hanno al centro un'idea, e cioè attraverso i libri il lettore diviene protagonista. Sì. Eh, che cosa intendiamo noi in questo? Cioè, Non è semplicemente uno spettatore che assiste alla presentazione, ma è molto di più. No, c'è un coinvolgimento a monte, nel senso che il progetto tematico viene deciso e scelto dopo aver consultato il proprio gruppo di lettura. Quindi è un lavoro eh, costruito in una certa maniera. Si sceglie tendenzialmente un tema, potrei citarti i temi più diciamo, ne, ultim, degli ultimi progetti tematici, eh, vanno dalla salute all'ambiente, al paesaggio, alla costituzione, alla legalità, eh, la rivisitazione dei, dei classici, quindi sono variegati, perché molto spesso riflettono anche le esigenze del territorio. Molti presidi, per esempio, eh, commemorano Rodari, perché siamo nell'anno rodariano, quindi, dipende, quindi si rivolgono a un pubblico anche più giovane. Quindi tutto dipende dalla realtà territoriale in cui opera il presidio. Per cui la scelta del progetto tematico nasce in questa maniera, dal gruppo di lettura, basandosi anche su quelle che sono le esigenze, le opportunità o le carenze del proprio territorio. E coinvolgendo quindi, il eh, miglior numero presidio. Il tema poi traina i libri, cioè in base al tema si scelgono i libri e a quel punto in alcuni casi non necessariamente si invitano anche gli autori a discutere, no, ma, so. i, lettori, sì. ma so. i lettori sono parte attiva, no? Cioè i, i lettori entrano in discussione con l'autore non soltanto come pubblico diciamo. No, assolutamente, c'è una preparazione a monte, a volte gli autori sono portati, vengono eh, accompagnati nelle scuole dove si organizza però a monte la preparazione degli, degli, degli alunni no? su quel testo, sul testo che andranno a trattare, sul per, sulla persona che incontreranno. Ma non solo, questo qua, per quanto riguarda la scuola, allora, considera che la, mh, la caratteristica dei presidi, dei responsabili di presidio, è che non tutti sono insegnanti, non tutti sono bibliotecari, non tutti sono librai, non tutti sono operatori culturali, c'è un po' di ogni cosa, quindi sono tutti portatori di vari interessi per cui ognuno è un valore aggiunto all'associazione in generale e al proprio territorio, quindi ah, la capacità di creare è una, rete. È, una, è un aspetto fondamentale, cioè appunto la rete, tu hai detto la comunità, è una comunità, quella dei presidi, di persone diverse, non infatti. sono tutte persone della stessa età, della stessa professione, è chiaro che ci sono per esempio molti insegnanti, benissimo, ed è importante perché, come tu hai detto, un gruppo di lettura può vivere benissimo dentro una scuola o in collaborazione a una scuola. Ma ci sono anche persone che, che rappresentano ambienti molto diversi per età, per professione, per interessi. O sbaglio, io ne ricordo uno solo perché era tra i primi, mi ricordo che c'era un'associazione, c'è ancora, che era il Caffè d'Arte a Bari. Ed erano un gruppo di signore di una certa età a cui piaceva moltissimo incontrarsi, discutere e leggere dei libri in comune. Poi ce n'era un altro, mi ricordo quando entrai, quando cominciamo a Castellana Grotte di giovanissimi. Eh, i quali facevano i cosiddetti, com'è che si chiamano, poetry slam all'epoca, cioè venivano i giovani poeti, raccontavano e facevano musica, mi ricordo una, una volta sulla piazza di Castellana, non ci avevano dato la concessione, il parroco ci fece andare di fronte alla chiesa, e c'era la musica, con questi ragazzi, una cosa bellissima, c'è… Ci sono gruppi eh, intorno a una libreria, penso alla Dickens di Taranto, ma penso anche a quella di Stefania Sicura Calimera. Calimera, per chi non lo sapesse, è una piccola città nella Grecia Salentina, no? cosiddetta, in cui Stefania fa eh, una, una libreria meravigliosa, una piccola libreria per bambini, da cui poi è nato un festival. Quindi sono realtà no? che sono belle perché sono molto diverse, però nel tempo si è creata una comunità. Esatto. Esatto, tu hai citato Stefania Sicura, appunto il festival, il festival dei piccoli Rettori, che è un festival meraviglioso, che ha avuto tantissime edizioni che però a un certo punto purtroppo si è bloccato. Perché si bloccano determinate situazioni? Perché chiaramente è necessario il sostegno economico. Allora, diciamo che il nostro lavoro noi cerchiamo di svolgerlo nel migliore dei modi perché siamo mossi da passione. Però occorre che questa passione si incontri anche con un progetto politico, con la politica culturale di chi ci governa a qualsiasi tipo di, a qualsiasi livello, che sia governo centrale, che siano eh, gli enti locali, appunto periferici. Per cui dovrebbero incontrarsi queste cose per poter… E poi l'altra cosa che manca onestamente qui da noi in Puglia è, sono i contributi privati. Cioè noi non abbiamo le grandi fondazioni bancarie che possono aiutarci e sostenerci. In alcuni casi, quando abbiamo sperimentato l'aiuto, il contributo, la sponsorizzazione da parte dei privati, per esempio in un progetto di promozione della lettura all'interno eh, degli istituti penitenziari, in, sulla base di un protocollo d'intesa con il, eh, il Dipartimento eh, Penitenziario di, di, di, della Puglia e della Basilicata, lo abbiamo fatto grazie al contributo di, della Granoro, del pastificio Granoro, della Confindustria BAT e ci siamo resi conto che chiaramente il lavoro riusciamo a farlo molto meglio, cioè il risultato è sicuramente migliore. Questa è la parte che in qualche maniera manca. E poi ovviamente tu hai citato, siamo nati con Fitto, eh, Vendola, Emiliano, Diciamo che anche il nostro lavoro varia a seconda dell'importanza che viene data a questo, a questo settore. ma succede. Anche tu, hai Italia, un, tu hai detto una cosa molto interessante, la difficoltà di collegare entità diverse anche economiche. Eh, noi ti ricordi facciamo un progetto bellissimo eh, con, anche con Gilda che si chiama il convivio nelle masserie. Eh, e lì è, era una cosa bella. Dare. Eh, perché erano venuti, venivano grandi personaggi, mi ricordo Gaia Aulenti venne per esempio, ma, ma personaggi straordinari che passavano il weekend in masseria, la masseria li ospitava perché trainava clienti per la serata, il comune pagava le spese di viaggio, mi pare ricordare, facevano un incontro anche pubblico, poi c'era la regione, poi c'erano delle banche e c'erano delle aziende private, un modello virtuoso perché… Tutti questi soggetti mettevano una cifra, non grandissima, ma che nell'insieme sosteneva il progetto. Quando noi dopo tre anni decidemmo che non era compito dei presidi, quello era un mod modello di turismo culturale e Grazie. cercammo soggetti anche privati e trovammo una grande difficoltà. Ma questo perché, lo dico senza nessun orgoglio associativo, quella dei presidi è veramente un'impresa modello. Perché nel Sud, eh, lo dice Carlo Borgomeo in un nel libro che noi abbiamo pubblicato, il Presidente della Fondazione Col Sud, il problema più ancora che economico è di capitale sociale, Cioè, la grande difficoltà del, delle nostre terre è convincere le persone che si, si, su alcune cose ci si può mettere insieme, non, non, non, non, non, non è che la, la, la morte tua eh, è sempre necessariamente il mio beneficio, no? E questo, questo credo che questa rete dei presidi lo... Lo, lo, lo, lo rende molto forte. Tu hai detto una cosa su cui vorrei tornare, perché è importante. Hai, detto, hai, hai citato a proposito di Stefani i festival. Allora, vorrei che tu mi dicessi, perché quella è un'esperienza diversa, ma noi credo siamo stati gli incubatori di bellissimi festival, vogliamo ricordarlo, a partire dai dialoghi di Trani. Certo, i dialoghi di Trani che, ripeto, io non c'ero all'epoca per cui tu ne sei il testimone, credo sia nato all'interno dei presidi, così come il libro possibile, poi citato Castellaneta, i ragazzi che si incontravano, credo che abbia avuto quell'origine. Quindi sono nati all'interno dei presidi, questi due festival poi hanno preso una, una strada diversa. Però all'interno dell'associazione dell ci sono una serie di festival ancora che eh, vivono molto e hanno la caratteristica eh, di essere ognuno specializzato in qualcosa, quindi non parliamo di... di grandi kermesse, ma parliamo di una tipologia ben precisa. Io ti posso citare Lector in Fabula, che è appunto c è collegato è. ai presidi del libro, che è di approfondimento geopolitico, no? dei temi dei maggiori temi geopolitici del momento, oppure ti posso citare, per esempio, nel Foggiano c'è Daunia Poesia sulla poesia, qui c'è il Festival di Letteratura a fumetti sulla contemporaneità. C'è stato il libroscopio a Noi cattaro, che è un pezzo scienza. C'è ancora la settimana della cultura scientifica, anche eh. lì c'è stata purtroppo un'interruzione causata dall'assenza di fondi. E' eh, eh. sempre lì, il tema è sempre quello, perché altrimenti, guarda, proprio tu hai citato il libroscopio, che è, una, è stata un'esperienza meravigliosa, però chiaramente questa esperienza meravigliosa, che col tempo non può che crescere, crescendo ha bisogno di ulteriori investimenti certo, e a un certo, certo punto qui ci si ferma e questo è il grande, il grande problema. Intanto ho un sacco di amici che ci stanno cominciando a salutare, ci sono un sacco di persone in collegamento che saluto, ma ne cito solo alcuni, Ester Alfarano, Mauro Marino, Nana Cecchi che non è parte dei presidi ma è una nostra amica che segue le nostre dirette, Tiziana Maiorano, poi ci sono i, i presidi Stefania Sicuro anche che abbiamo salutato e che saluto. Giampiero De Meo dal presidio di La Terza Paolo ehm, Castellano dal presidio di San Giorgio eh, e poi ci sono degli amici lontani si fa per dire una che ti saluta molto è la nostra amica Marinella Pomarici che a Napoli fa un lavoro straordinario con l'associazione d'alta voce che dice, adesso ci arriviamo a questo tema chiede come vi state organizzando in questo momento di difficoltà il, il lockdown? Che, che le rispondiamo? Eh, cara Marinella, tu hai perfettamente ragione. In realtà siamo stati bloccati, ma come penso un po' tutti, eh, sconvolti da questa pandemia e dalla necessità di rimanere bloccati in casa, di non poter fare un passo. Per cui a volte sai, abbiamo attraversato un momento in cui tutto il resto sembra futile rispetto ai problemi che affliggono non solo appunto riguardo la salute ma anche economici che sono di, di, di impatto notevole per cui sai arriva c'è un momento in cui tu fai un passo indietro perché dici c'è un momento adatto per ogni cosa quindi abbiamo attraversato diciamo questo mese e mezzo così un tempo sospeso anche se devo dire avevamo in programma la finale del premio Presidio e libro dedicato ad alessandro Lo grande avremmo dovuto eh, ospitare i 16 autori e eh, protagonisti di questo premio al Teatro Fusco di Taranto il 29 marzo, non lo abbiamo potuto fare, alla presenza della mamma di Alessandro Leogrande, non lo abbiamo potuto fare e siamo stati costretti a proclamare il vincitore su Facebook. Per fortuna esistono questi strumenti che ci consentono quantomeno di mantenerci ancora in contatto tra noi. L'altra cosa che abbiamo fatto è semplicemente è su... Eh, proposta di Loredana Ratti, che è stata anche Presidente dell'Associazione. Loredana eh, Ratti tra l'altro ci sta seguendo, sì. la salutiamo molto, ah, la salutiamo, eh, Su sua proposta, dicevo, abbiamo dedicato per esempio il 23 aprile, che è la giornata mondiale dedicata al libro e al diritto d'autore, a Luis Sepulveda, peraltro morto poco prima a causa del coronavirus, leggendo, facendo una maratona di lettura di brani tratti dai suoi libri. Finora abbiamo fatto soltanto questo, dopodiché abbiamo cominciato a riflettere perché ci siamo resi conto che eh, probabilmente andremo avanti ancora per molto tempo perché non sarà possibile realizzare eventi in presenza con la partecipazione del pubblico, degli autori, c'è il divieto di spostarsi da regione a regione e, e c'è ancora un bel po' di tempo da trascorrere così e stiamo immaginando attraverso l'utilizzo appunto di queste piattaforme per esempio anche la piattaforma Zoom, una serie di eventi che possa coinvolgere il maggior numero possibile di persone. Ci siamo messi al lavoro, non vi nascondo, praticamente tre giorni fa. Proprio abbiamo poggiato i piedi per terra ora e abbiamo cominciato a lavorare, ma già la prossima settimana siamo pronti per immaginare almeno che cosa succederà nei prossimi, nei prossimi mesi. Perché guarda, la grande difficoltà è, mh, io vedo anche seguendo Facebook, c'è una quasi una saturazione di questo, eh, tra virgolette, mercato, eh, perché chiunque legge, presenta, eh, fa, eh, dà consigli di lettura e così via. Eh, è vero, è eccessivamente, assolutamente democratico e, e tu hai la capacità e la, la possibilità di scegliere quello che vuoi e quello che non vuoi. Eh, però eh, è bellissimo e va benissimo tutto. Ci sono i gruppi di lettura che funzionano in questa maniera, però il contatto fisico, la socialità che ti permette un evento in presenza è totalmente diverso. E, e quindi, eh, eh, ci, arri ci arriviamo tra un minuto perché vorrei concentrarmi un po' su questo aspetto, che bene. è molto interessante la differenza tra un gruppo di lettura virtuale e uno in presenza. Volevo intanto dirti che ci sono tante altre persone che ci salutano, Antonello Falcioni, Antonella Falcioni, scusami, Anna Maria Toma, eh, Paola Cirasino, Piero Resta, sono ognuno di un presidio diverso e questa è, è una cosa bellissima che questa comunità appunto si possa ritrovare almeno, almeno in questa forma eh, scusami per completezza non mi ricordo se noi tra i festi avevamo eh, citato anche Lector in fabula sì. che si fa a conversano lo dico perché mi ha Ehm, diciamo si, si cercavano di collegare non, non riuscivano Vito Mastroleo mi ha detto non riesco a collegarmi come fai? Lì c'è la fondazione di Vagno che è una gloriosa istituzione e, e devo dire fanno un lavoro straordinario tu, tu mi hai detto anche di manoscritta l'altro giorno eh, eh. con un'altra manifestazione eh. ecco che noi facciamo ehm, eh, diciamo l'altra cosa che vorrei citare per completezza Un'altra cosa che noi facciamo da tanti anni, vorrei che tu ci dessi in due parole che cos'è la festa dei lettori, che tendenzialmente noi facciamo a settembre, no? Allora, guarda, in, eh, intanto ci sono tre eventi che caratterizzano la nostra attività an annualmente. Sì. E uh, uno la festa dei lettori, che ormai uh, forse questa, quella di settembre, sarà la sedicesima edizione. Uh, mese... eh, Spieghiamolo, la festa dei lettori <ride> è uh, quando i libri invadono la città, i lettori leggono nei posti più incredibili. Io per esempio ricordo una meravigliosa giornata passata proprio a Monopoli con il gruppo di Loredana e tutti gli amici a leggere i libri in barca. C'erano queste barche che <ride> uscivano sul mare e ci si leggeva da una barca all'altra, no? Meraviglioso. Sì, anche in quel caso la festa dei lettori nasce da un'idea esatto. di Rocco Pinto. Sì. Quindi viene dal Piemonte. È sposata immediatamente. Rocco no, Pinto da... lo diciamo per chi non lo Il... sappia, è uno straordinario ah. libraio che adesso ha una piccola libreria molto attiva. Si chiama Il Ponte sulla Dora. Stamattina su Repubblica c'è una bella pagina per un'iniziativa che ha lanciato insieme a Sandro Ferri, che è un bravissimo collega mio e ho le edizioni EO. Di fare in, in, in salone che si potrà fare solo virtuale. Il salone di Torino si apre proprio oggi pomeriggio. In questo momento Barbero sta facendo la sua lezione, ah. ma ci siamo in competizione con Barbero. Ah, sì, eh, no, sì. Sta facendo la, eh sì, la sua lezione virtuale dalla mole, e la sua idea è che questi incontri che ci saranno in questi giorni siano ripresi nelle vetrine della libreria. Cioè le librerie fisiche consentono di acquistare i libri e Rocco è un motore in, inesauribile di iniziative, quando ci fu i presidi del libro lui cominciò col Piemonte e inventammo appunto la festa dei lettori, scusami, ti stai dicendo quindi come si svolge. Sì. Che la festa dei lettori ha un tema, non sì. è una festa, c'è sempre un tema scelto dal consiglio direttivo che poi viene declinato in maniera completamente diversa da tutti i 70 i presidi, per cui è pari, è variegata, è per, anzi se, se potessimo Faremmo volentieri, se fosse possibile, faremmo volentieri il giro di tutti i presidi per vedere che cosa riescono a mettere. E riescono a coinvolgere, appunto, come ti dicevo, tutte le realtà con cui normalmente collaborano. Quindi. È, è, e questa è una, più una più poi ne hai detto ce ne sono tre. Le altre due. La storia sì. è un evento particolare che è nato durante eh, l'epoca vendoliana. Diciamo che fu Silvia Godelli, l'allora assessore alla cultura, che ti è mandato, affidò. All'associazione presidi di libro il compito di eh, organizzare una serie di eventi affinché appunto la memoria non venisse dispersa e persa quindi si partì dalla Shoah è un evento unico sul territorio perché per, eh, sul territorio nazionale perché addirittura per un mese non si fa altro che parlare attraverso con, eh, convegni, seminari laboratori incontri con l'autore tutto quello che ci si può inventare eh, fino a quattro anni fa di Shoah soltanto poi siamo arrivati invece a parlare anche di, di altri razzismi, fanatismi, cioè quello che affligge i nostri giorni. Quindi anche lì c'è stata un'evoluzione in maniera tale che la memoria di tutto ciò non venga persa. Ed è un caso unico in Italia, anche quello. Per cui abbiamo, eh, lo diciamo perché abbiamo il riscontro da parte degli autori. Guarda, io vorrei leggerti una cosa mh, meravigliosa che è arrivata da un autore molto conosciuto, che è stato ospite in alcuni presidi, che si chiama Fabio Stassi, che ha scritto questo. I presidi e il libro, per me che ho sempre amato il risorgimento, sono come la carboneria della lettura, una giovane puglia che crede nell'Europa, e si fa esempio e modello per tutti di ostinato sabotaggio culturale. I presidi rappresentano il tentativo di dare una soluzione di sistema alla crisi del sistema e offrono l'unica alternativa possibile. Confederare, condividere, unire. Il vostro lavoro e il vostro volontariato è davvero indispensabile per queste vecchie e dimenticate parole che sono società e democrazia. Da voi vive in Italia una delle ultime ambasciate libere della Repubblica dei Lettori. Io lo trovo bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Ma queste, bellissimo. Ma queste dimostrazioni, questi, questi eh, commenti, noi li, li, li riceviamo anche perché devo dire che i presidi, forse perché siamo anche i responsabili di presidio, forse perché siamo anche meridionali, quindi ci tendiamo, siamo particolarmente attenti all'accoglienza. Eh, nel momento in cui l'autore viene, eh, è talmente tanto coccolato. Da qualsiasi punto di vista, e alla fine, questo è il riscontro che noi abbiamo. No, ma io devo dire che negli anni, a parte sono venuti autori di tutti i tipi, ma famosissimi, meno famosi, giovani, e devo dire che tutti sono colpiti da questo. Cioè, non ho mai incontrato un autore che non mi abbia detto qualunque numero di persone abbia trovato, altre volte ne trovano, alcune volte ne trovano cento, alcune volte ne trovano sì. mille. Uh, il, la, la, la cosa che fa la differenza è che appunto non, non è un pubblico eh, è anche un pubblico nel senso che poi sono anche persone che comprano il libro, che lo ascoltano ma c'è una partecipazione attiva che è fondamentale perché il, come dire, il libro è un lievito quello che credo che i presidi hanno messo al centro è questa idea che non è banale, non è banale. adesso lo è diventata diciamo più diffuso. il libro non è solo un atto individuale che sviluppa, come disse una volta Marino Sinibaldi in un incontro molto bello, più di ogni altro l'immaginazione, no? Cioè, noi Harry Potter ce lo immaginiamo, poi cioè. andiamo al cinema e il regista ce l'ha, oppure Anna Karenina ce le immaginiamo in un, nel libro, ma è anche un atto collettivo, Cioè la cosa straordinaria è che appunto è una rete, come tu dicevi, ed è una comunità, sono tante comunità, da questo punto di vista, noi abbiamo citato le scuole, abbiamo citato le librerie, Citiamo anche le biblioteche, in, in, in Puglia ci sono, nonostante la, la, non, non è paragonabile al Piemonte o all'Emilia, ma ci sono delle biblioteche di grande qualità con biblioteche che si impegnano. No? Quindi, diciamo ci sono e poi i comuni, appunto, gli assessori, i sindaci che ci sono stati vicini in molte circostanze, no? Sì, sì, assolutamente. Ma noi abbiamo anche come eh, responsabili di presidio dei bibliotecari, eh, a Pricena, per esempio, eh, ma, mh, eh, a Monopoli lavorano benissimo, Loredana lavora benissimo con la Biblioteca Rendella, c'è da dire anche che eh, la Regione Puglia ha fatto un grosso investimento nelle biblioteche. Eh, c'è un, un progetto che quando dico la cifra che hanno investito non ci crede nessuno, no? nessuno. Smart Libraries mi pare che si community chiama. Community Library. Community Library, sì. Smart Team Community Library. Sì. E sì, sono stati destinati dei fondi notevoli. Ma perché riguardano sia la, la, la, diciamo, la ristrutturazione, l'ammodernamento l'ammodernamento delle strutture che accolgono queste biblioteche e sia poi i contenuti, eccetera, eccetera. Noi per esempio siamo chiamati molto spesso a riempire di contenuti eh, i contenitori. Quindi c'è una bella sinergia. Eh, ci sono non solo quelli… ti faccio un altro caso, per esempio a Bisceglie è stato affidato al Presidio del Libro di Bicelli e la gestione della Biblioteca eh, dell'Opera Donuva che è un istituto, è un ospedale, insomma. Quindi, sai, eh, da soddisfazione tutto questo. Riusciamo, attraverso anche delle opportunità che ci vengono date, come per esempio dal Cepel, eh, grazie al bando sulla cultura, ehm, eh, sulla formazione specialmente, noi mh, siamo, abbiamo vinto il bando che aspetta educare alla lettura, ecco una volta ho le amnesie, educare alla lettura, eh, abbiamo vinto questo bando, abbiamo avuto l'opportunità di mettere in pratica un progetto che ha coinvolto tantissimi presidi della la difficoltà e coinvolgere il maggior numero possibile di presidi, perché tu sai benissimo che la Puglia è lunghissima, quindi eh, certo. riuscire a coinvolgere da Foggia a capo di Leuca sono 500 km, quasi, 400 km. Non è proprio semplice, eppure, insomma, con grandi difficoltà, ma ci siamo riusciti e quindi stiamo completando questo percorso, il percorso di questo progetto che è appunto rivolto a bibliotecari, operatori culturali, insegnanti. C'è una grande richiesta da parte degli insegnanti proprio sulla formazione. Noi non siamo un ente formatore, però grazie a questo bando abbiamo potuto fornire anche questo servizio. E da qui poi nasce altro, ovviamente. Continuano a salutarci Stefania Poveromo dice San Severo c'è. Eh, va ah, eh, ci siamo quasi tutti. Orietta Limitone dice sempre bello sentire parlare dei presidi, saluti dal presidio di Gioia del Colle. Adesso io non posso dire a chi non lo conosce, ma insomma, sono tutti luoghi meravigliosi dove invito tutti ad andare se non li conoscono. Giuseppe Messina dice un saluto anche da, dal presidio di Foggia. Francesco Paolo Sicilia dal presidio di Cisternino. Cisternino non è troppo lontano da Martina Franca. No, no, no un altro... siamo in Valle d'Itria, 7 km. È, un altro, è un altro luogo meraviglioso. Um, torniamo, torniamo a quello che tu dicevi prima, perché poi mi piacerebbe uh, nel 2002... Eh, venne Umberto Eco, eh, vennero tutte le grandi istituzioni italiane dal premio Strega al, al, al, al, al Festival di letteratura di Mantova. Eh, disse c'è cioè, qualcuno che ha ricordato che Ernesto Ferrero, che era al Salone Libro disse: 'Questa è la repubblica delle orecchiette'? In, ah, realtà, <ride> in, realtà, in realtà disse: 'Stiamo facendo il giuramento della pallacorda'. Nel libro. Eh, in realtà è un settore fortissimo economicamente che dà lavoro a tantissime persone. Io, per esempio, i giorni scorsi mi sono informato, ci sono ben 150.000 persone che lavorano nel solo settore del libro, tra biblioteche, librerie, eccetera. Però non c'è un'attenzione non c'è attenzione anche per colpa nostra, non solo perché abbiamo dirigenti ignoranti che leggono meno, gli imprenditori italiani leggono meno dei loro eh, colleghi tedeschi e le conseguenze si vedono, i, i parlamentari, eccetera, ma anche perché noi nel nostro mondo siamo poco, eh, siamo stati poco eh, attenti all'unità. Io scherzando ogni tanto dico, eh, Anna Maria, che dopo l'esperienza dei presidi vorrei fondare con altri il PIL, partito italiano lettori che suona bene perché tu dici fai crescere il PIL e l'Italia starà meglio la gente dice <ride> si sì, no? oh, capisco, capisco, tra l'altro saluto anche i nostri amici del forum del libro perché dopo quella manifestazione a Petruzzelli si è costituita un'associazione oggi eh, molto attiva come presidente Maurizio Caminito c'è cioè Rocco Pinto che è il Libra, abbiamo citato Giovanni Solimine, Marino Sinibaldi tanti dei miei colleghi Bruno Mario della Giunti, Antonio Sellerio, Marinella Pomarici che ci ascolta Um, quindi c'è un'altra associazione gemella dei presidi a livello nazionale che si batte oggi per esempio per dare gambe alla legge per la lettura che è stata fatta per la promozione della lettura uh, per appunto mh, convincere chi, chi uh, ci governa, in questo caso Franceschini che è un ministro molto attento che si può fare di più uh, Flavia Piccoli Nardelli che sta nella commissione cultura che ha fatto molto per la legge che si può fare di più e i presidi eh, sono secondo me da questo punto di vista veramente un caso straordinario perché come tu hai detto in una regione che non è ricca dal punto di vista né in assoluto ma soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture delle biblioteche eccetera eh, un movimento di questo genere è unico non c'è un equivalente dei presidi ci ah. sono gruppi di lettura tantissimo una una rete di 70 so, eh, autonoma che okay. nasce dai privati non c'è giusto assolutamente Autonoma, ma autonoma da tutti i punti di vista, indipendente soprattutto, cioè non esiste eh, anche, nel, non abbiamo legami e vincoli particolari con una casa editrice piuttosto che con un'altra, cioè anche nelle nostre scelte, anche persino, persino è un modus operandi dei presidi nel momento in cui si invita l'autore non esiste un gettone, non viene mai pagato un gettone all'autore che viene a presentare il libro, certo si offre il viaggio, si offre il vitto, l'alloggio, l'ospitalità, ma un gettone mai, quindi siamo total... l'onestà intellettuale dei presidi va rimarcata, è l'indipendenza assoluta, quindi è, ecco perché io, io ho fatto un intervento al forum di Lecce appunto, che è stato fatto ad ottobre scorso, no? eh, Dicevo, Anche i nostri eh, amministratori regionali nostri, dovrebbero vantarsi di questa realtà, proprio perché un unicum non esiste ed è sopravvissuta a 18 anni, con grandi difficoltà. Ci sono stati dei momenti bui, ci saranno dei momenti bui perché è normale che sia così però siamo ancora qui e siamo sempre di più, e davvero le, eh, le, le richieste di costituzione di un presidio sono numerosissime, è chiaro che uniche, le uniche regole rigide e fisse le abbiamo lì, in quel momento, quando valutiamo la richiesta di costituzione di un presidio. A volte, nonostante l'attenzione, commettiamo qualche errore, ma che riusciamo a correggere. Però per il tu hai resto, detto una cosa molto importante che va chiarita, perché non tutti la sanno, i presidi, a differenza di Slow Food, non sono un'associazione integrata con le condotte dipendenti dal centro, noi siamo un'associazione leggera, esiste solo l'associazione centrale e poi i presidi locali fanno dei progetti, esatto. quei progetti tematici esatto. di cui hai parlato e l'associazione li seleziona in base a questi criteri che abbiamo detto, cioè la partecipazione attiva dei lettori, il collegamento con altre associazioni. Quindi eh, questo dà anche la misura del valore di questo volontariato veramente la, le persone lo fanno del tutto gratuitamente spassionatamente perché ci credono eh, io vorrei nei pochi minuti abbiamo ancora una decina di minuti che ci restano eh, tornare al tema che tu avevi accennato prima che mi sembra un tema molto interessante perché va molto al di là anche dell'esperienza della puglia in questi due mesi di lockdown abbiamo tutti dovuto riconvertire ripensare la nostra vita eh in termini privati, personali, in termini di diciamo, rapporto con la famiglia, certe volte con i parenti, con i cari, con gli amici, e in termini professionali, perché c'è lo smart working, il lavoro da casa, eccetera. L'esperienza dei gruppi lettori da questo punto di vista è molto interessante, perché è un'esperienza privata, personale, ma anche collettiva, anche pubblica in qualche misura, perché gli eventi sono anche pubblici, non è un'esperienza professionale, ma ha a che fare con il lavoro anche di molte persone. Tu l'altro giorno, quando ci siamo parlati, mi ha detto, guarda Giuseppe, io ti devo dire che nulla può veramente sostituire l'esperienza del gruppo di lettura fisico, quando ci si incontra, si sta insieme, si passa una serata, eccetera, è così? Perché partirei da questa tua cosa, che è condivisa da molti, anche insegnanti, anche, eh, è così, diciamo, eh, dico, ho detto bene, c'è cioè, un tuo dubbio di fondo sull'insostituibilità Senti, questo è un dubbio mio personale, ovviamente. Ho sentito mh, ieri un responsabile di presidio che con i gruppi di lettura lavora molto e gli ho chiesto, gli ho fatto proprio questa domanda, ma tu riesci ancora a portare avanti in queste condizioni il gruppo di lettura? E Lui mi ha detto sì, vabbè, ma perché lui è tenace. Lui ha detto sì, però è anche vero che in questa modalità strada facendo si, perdono, si perde qualcuno ci si stanca, perché c'è quell'elemento della socialità e della convivialità, che è importante, quella condivisione anche fisica di un, uh, di un evento di questa natura, per quanto possa essere privato, perché il gruppo di lettura, per quanto grande possa essere, sarà costituito da 20-30 persone, non, non, non penso di più, diventa un'altra storia, per cui eh, c'è quell'elemento che è fondamentale, secondo me è fondamentale, e me lo confermano. Diverso è poi invece, io ho preso informazioni anche su un altro tema che è importante, che è quello della didattica a distanza, di cui io sono totalmente a digiuno, chiedendo perché tra le nostre amiche ci sono tantissime docenti, e questo momento invece lo hanno vissuto in un'altra maniera, cioè nella, ehm, pur nella difficoltà tecnica di eh, fare lezione in, questa, in questo modo, c'è la, diciamo, la, la possibilità di aggiungere contenuti a quello che è il normale modo di insegnare attraverso il web, cioè condividendo per esempio una lezione di Alessandro Barbero e facendola vedere ai propri alunni, cosa che magari normalmente in classe non hanno fatto pur avendo l'IM, io ripeto non sono un insegnante quindi mi scuso con tutte le insegnanti se utilizzo una terminologia impropria, eh, però che durante l'anno in condizioni normali invece non si fa, quindi ci sono opportunità, vantaggi e svantaggi che una situazione del genere comporta, i gruppi di lettura a volte ma. si sfilacciano e in compenso eh, quella che era un, uno spauracchio diciamo per le insegnanti tradizionali diventa un'opportunità. Ecco, no, vorrei farti un'obiezione, eh, ah. allora da una parte capisco perfettamente quello che dici, io da qualche anno anch'io un piccolo gruppo di lettura qui a Roma, con uh, nove amici, siamo dieci, amici d'infanzia e noi ci vediamo una volta al mese, scegliamo un libro, abbiamo faticato a, a stabilire il criterio, alla fine abbiamo stabilito che ognuno di noi a turno ne sceglie tre, ne propone tre e si vota in modo tale che si sceglie quello da leggere, e poi ci rivediamo dopo un mese e ci vediamo a cena, ci vediamo okay. a cena ogni sera a, a una casa diversa e quindi per esempio da questo punto di vista il, il, il, il gruppo virtuale, però questa è l'obiezione invece che succede se uno dei nostri amici di monopoli a un certo punto si deve trasferire per lavoro a milano così sul web può continuare a partecipare al gruppo sì. di lettura Sì, assolutamente sì sì ma io ti ho, ti ho detto la mia opinione personale e ho precisato avevo fatto questa precisazione non uh, il contatto diretto ancora io lo preferisco, lo prediligo, però funzionano, però... Chi no, io mi, mi, mi chiedo, se come tante cose tu hai citato la didattica a distanza, una persona che in questi giorni ho sentito spesso, perché veramente è una persona di grande che ha riflettuto su questo è Gino Roncaglia, che noi abbiamo avuto tante volte, certo. e Gino dice, dice una cosa abbastanza semplice, cioè è chiaro che la didattica in presenza non è sostituibile, ma è anche chiaro che se si cambia non solo la tecnologia, ma anche la modalità di interazione, la didattica a distanza, come il gruppo di lettura, io credo, può aggiungere un'altra dimensione, non sostituisce, non sostituisce, non sostituirà mai. Però eh, appunto, mi chiedo se noi cominciamo come presidio del libro un'esperienza da questo punto di vista, che non toglie che rimarrà il presidio del libro di Martina Franca, quello di San Giovanni Rotondo, per dire un altro presidio a cui siamo molto legati, saluto Mara De Felici, che sta nelle alte terre del Foggiano. Diciamo, ecco. eh, un domani ci può essere un gruppo di lettura trasversale, in cui a diciamo, fianco a questi locali territoriali che sono fondamentali, come tu hai detto, uno può decidere che su un certo tema, io prendo una persona che vive... A Foggia, una persona che vive a Martina Franca, un altro che vive a Bari o a Calimera e fanno un gruppo di lettura insieme è un altro modo di farlo. Ma è esattamente quello che stiamo studiando ora, proprio per, per sopperire alla mancanza di contatto diretto con, Bene. con gli altri. Bene, senti Anna Maria, io non so se te l'avevo detto, forse è una domanda tra bocchetto, ecco. però noi nei, nei, nostri, nei nostri incontri. Chiudiamo sempre con un consiglio di un libro da leggere. Ora, nel caso dei presidi, diciamo, è, è materia per pane quotidiano, quindi puoi dire un tuo libro, puoi dire il libro che ha avuto il premio Leo Grande, dici tu, insomma, consigliarci un libro. Il libro che ha vinto il premio Leo Grande, Sergio Ramazzotti, anzi, te lo faccio anche vedere su questa lampadina, questo qui. Veramente meriterebbero tutti e cinque i libri finalisti del premio Leo Grande, assolutamente, perché la bellezza del premio Leo Grande, che è nato in una certa maniera il premio Presidente del Libro, con due milioni di premi che esistono, non aveva la pretesa di diventare il premio letterario di chissà quale natura, era un pretesto per far leggere il maggior numero di lettori e portare i lettori in biblioteca e in libreria secondo alcuni meccanismi. Nel tempo lo abbiamo modificato, siamo arrivati oggi a eh, prediligere soltanto la sezione dedicata al giornalismo letterario d'inchiesta ed è piaciuta molto ai responsabili di presidio perché chi attribuisce questo premio sono proprio i responsabili di presidio i quali quindi parliamo di 70 presidi hanno tutti letto i 5 libri e li hanno votati. Quest'anno c'è stata una grande difficoltà se, perché i temi erano i più vari eh, l'uno diverso dall'altro, ma uno più bello dell'altro, quindi aver avuto la possibilità 70 presidi che hanno letto in due mesi questi cinque libri mi sembra già una conquista, una vittoria per cui, eh, poiché ha vinto il premio, eh, la quarta edizione del premio presidi del libro eh, Sergio Ramazzotti io consiglio a tutti di leggere su questa pietra edizioni Mondadori Bene mi fa molto piacere abbiamo citato un grande una grande persona che era Alessandro Leo Grande, che è un nostro con Cittadino Pugliese che ha fatto tantissimo, tu hai detto giornalismo letterale inchiesta. Alessandra ha fatto dei libri straordinari, per esempio sull'immigrazione, sul caporallato, su tante realtà di cui ancora oggi discutiamo con grande fatica, incredibilmente, come se queste non fossero persone con i nostri stessi diritti. no? Continuiamo a ragionare in termini discriminatori e biecamente, stupidamente, miopiamente di eh, sfruttamento immediato è una cosa che disonora il nostro paese io trovo che lo disonora perché non c'è nessun motivo di nessun tipo eh, per una discriminazione che, di cui in Puglia soffriamo particolarmente no? Guarda, no? a tal proposito consiglio di rileggere Uomini e Caporali di Alessandro Grande assolutamente bene, allora con questo tuo consiglio io ti ringrazio molto Anna Maria ringrazio Grazie tutte le tante persone che hanno partecipato a questa nostro incontro e ci hanno mandato i loro segnali e quindi mi sembra di capire che ci saranno altri incontri virtuali con i presidi giusto eh, esatto. esatto grazie a te Giuseppe. che, no, che non toglie che sono, siamo sempre tutti invitati a riprendere anche a venire le nostre bellissime città pugliesi a incontrare i presidi anche dal vivo assolutamente grazie a voi. grazie mille a tutti ciao a presto ciao.